tutti noi intorno al 20 agosto quando le vacanze si fanno un po' ripetitive arrivano i primi temporali sin dai tempi della scuola facciamo bei propositi per la nuova stagione e questo ci entusiasma pensiamo farò una dieta, inizio un nuovo progetto di lavoro riprendo con lo sport, rifaccio la tappezzeria del divano mi faccio un amante, un intervento di chirurgia estetica <ride> ma quest'anno pensateci bene tutta questa voglia di ripartire a settembre era un po' opaca, c'era un'ombra, una macchia che ci ha impedito di essere entusiasti una macchia come quando devi andare a ritirare le analisi e poi man mano abbiamo capito cos'era questa macchina Macchia che ci impediva di ripartire, era il pensiero, oddio, il matrimonio. Lontano dalla mia città, lunghissimo: lontano dalla mia città, lunghissimo, impegnativo ed estenuante come l'esame di maturità. Noi vari amici abbiamo provato in tutti i modi a non farlo fare quassù a 3000 metri sul livello del mare. Ma non c'è stato niente da fare perché, ve lo dico subito, questi due sono cattivi come il prossimo governo. Visto, Visto che più o meno tutti abitiamo a Roma, li abbiamo lusingati con parole di una dolcezza infinita. Casina Badadadier, Palazzo Brancaccio, Hotel De Russini, niente. No, netto. Allora il generosissimo Pietro Valsecchi, che a Roma possiede circa 96 appartamenti, li ha messi a disposizione tutti e loro Gianluca soprattutto ha detto ancora no, capriccioso come Valeria Bruni Bruniteris. Allora furbamente abbiamo proposto Sabaudia, loro amano Sabaudia, ci vanno sempre ed è più vicina a Roma Pietro Valsecchi che nel frattempo ha rilevato l'intero suolo di Maniara ha messo a disposizione la spiaggia dal Circeo fino alla Latina noi avevamo promesso di portare falsamente anche Totti, Ilari e <ride> noemi, che poi sono la stessa persona Insomma, un matrimonio scuro niente ostinato come un mulo di oristano Gianluca ha detto no Sabaudia no Capri solo Capri e va bene Capri allora dicevamo facciamoli in un posto comodo abbiamo detto abbiamo proposto la canzone del mare Dicevamo, guarda, che ci sono passati tutti quelli che contano, i Kennedy, Rita Ewart, Iervolino, ma lui, niente, granitico, indicando un punto invisibile nel cielo, oltre le nuvole, ha sentenziato Villa Lisis. Cioè, qui. Ma non lasciatevi ingannare dalle pa parenze, questo non è Capri, è solo Selva di Val Gardena, e questo è un rifugio della marmolada, Tanto è vero che il primo invitato della lista era Reinhold Messner, il quale ha detto perentorio, e le parole sono importanti che ha detto, ha detto io su quella vetta in Moscavo. Tenete conto che qui prima di noi ci sono stati solo Tiberio, che però aveva il vantaggio di farsi portare dagli schiavi, e Lili Gruber che dall'età di 9 anni fa footing tutti i giorni, alle 3 alle 7 del mattino. E niente, questo, va avanti, sta quasi finendo, eh. poi, vabbè, poi non so se avete notato che lungo la, la prima parte della strada ci sono dei defibrillatori per emergenza, ma poi più avanti non ci sono più, perché sono inutili. Ancora, la mia amica Serena Dandini, da 15 giorni mi tormenta tutti i giorni, chiamandomi tre volte al giorno e mi dice: Io senza la macchinetta che mi porta su non vado. E pare che a Capri ci siano pochissime macchinette. Dice. Allora esausto mi ha chiamato Lele, il marito e mi ha detto senti non ce la faccio più a sentirla regaliamo della macchinetta e così abbiamo fatto solo che l'abbiamo trovata a Roma e lei come quel vecchietto in quel bellissimo film di David Lynch si è dovuta avviare sette giorni fa con la macchinetta da Roma attraverso le strade interne perché non può andare in autostrada è passata per la terra dei fuochi a Casal di Principi dove ha assistito a una faida tra clan, eh? un'avventura che, non vi anticipo nulla, ci racconterà in dettaglio nel suo prossimo libro. Comunque. Comunque. Loro, implacabili, non si sono fatti convincere. Mia moglie, che è molto intelligente, infatti non è venuta, e un giorno ha chiesto loro, loro, ma perché ci tenete tanto a sposarvi in un posto così scomodo? E loro, perfidi, hanno detto perché questo è un posto molto importante per noi. E noi volevamo chiedere, ma per noi no. Volevamo anche chiedere perché non ci siete venuti qui da soli in viaggio di nozze a 3500 metri. Li hanno inventati apposta i viaggi di nozze per dare un po' di tregua agli ospiti dei matrimoni. Comunque, vi auguro buona fortuna. Per...